Un saluto a tutti voi, carissimi, carissimi da, dalla nostra Chiesa francescana, per augurarvi un Natale ricco di benedizioni. Ecco la nostra benedizione, Gesù Bambino. Il mio pensiero va specialmente ai sofferenti, agli ammalati a chi soffre la solitudine, ai carcerati, a chi vive situazioni delicate, a chi vive la infelicità, che con la nascita di Gesù bambino possa sentire la sua presenza forte che, è, che ha per noi. Tutti voi, carissimi, vi auguro veramente, con tanta gioia nel cuore, con tanta tenerezza, come è tenero nostro Bambino Gesù, un felice Natale, che possa essere tutti i giorni Natale, che possiate sentire la gioia di Natale tutti i giorni. I giorni. Allora, carissimi, buon Natale, buon Natale, buon Natale. Eh, ciao.